Ciao allora, ragazzi e bentornati in questo nuovo video del canale Io sono GasGas0608 E oggi ragazzi noi siamo qui Su FNAF Security Breach ragazzi Dopo il primo episodio in cui ho preso Giusto qualche infartino Ragazzi oggi diciamo eh, Io ho appena finito di registrare eh, Diciamo che la mia vita La mia vita ragazzi è finita Perché so, so, sono morto di infarto 8-9 volte Quindi Ragazzi, nel frattempo vi volevo comunicare che da sabato sono in collaborazione con GameTV, ragazzi. Eh, per chi non la conoscesse, è un'applicazione in cui, diciamo, i creator possono organizzare dei tornei di qualsiasi tipo con premi soldi veri in palio, diciamo. Eh, ragazzi, io, diciamo, intanto ho creato la mia pagina creator, cioè intanto ragazzi ho creato diciamo il mio account su GameTV ragazzi perché quando arriverò a fare gli abbonamenti su Twitch e ragazzi davvero manca pochissimo ragazzi mi serve una live in cui ci siano 4 persone presenti ad esempio o tre vanno bene e ragazzi potrò fare e potrò avere gli abbonamenti eh, con gli abbonamenti ragazzi siccome almeno spero che qualcuno si abboni e eh, Abbonandovi, ragazzi, mi arriveranno dei soldi. E con questi soldi, io, diciamo, userò i soldi per i tornei, con i, per i premi in palio, ragazzi. E quello che comunque i soldi che mi rimangono li utilizzerò per, per migliorare l'attrezzatura in generale. E, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi eh, al mio canale, ragazzi, e attivate la campanellina. E mettete un bel like perché se no vi vengo a cercare. Detto questo, ragazzi, vi lascio al video. Ragazzi, dato che non mi funziona il microfono per i primi tipo 5 minuti di video eh, Ve la dovete vedere con me Quindi. Comunque ragazzi, ho dimenticato di dirvi che potete supportarmi ehm, Diciamo con delle donazioni tramite eh, l'app ehm, Tramite l'app TV Qui ragazzi, diciamo che ora apro il regalo E trovo un passo ingresso omaggio e... Ragazzi, veramente, mi ero spaventato perché c'è sto coso che mi seguiva. Comunque, ora, in teoria, dovrei, eh, diciamo, col pass, tipo, lo dovrei usare per fare qualcosa, ma in questo momento non so che cosa. Quindi, eh, dato che devo comunque raggiungere la hall, eh, entro. E, diciamo, entro. Eh, eh, tipo ora però Col il passing e sommaggio non you posso entrare in pizzeria. In e quindi devo andare in customer service eh, Siccome io non so dove, dove si trova Diciamo mi faccio un po' di giri E eh, cerco di scappare allo stesso tempo da Chica Arriva questo coso Che mi fa prendere un colpo E Chica inizia a rincorrere Quindi io tipo inizio a scendere Tipo scappo sbaglio la porta e muoio male e poi muoio non una ma due volte e la terza volta ragazzi è la volta buona perché riesco ad aggirare cica ed entro in customer service signori Entro, vedo il regalo E trovo Una cagata assurda Cioè la oh, calamita di un serippo di Castle Knight Poi qui ragazzi adesso eh, Devo Usare il devo il macchinario quindi si mangia lì il pass d'ingresso. E uso la calamita per aggirare il sto coso e mi dà un pass yes. per the man that the nido. Oh, man. Allora ragazzi, entro nell'asilo nido e allora ragazzi ora entro nell'asilo nido Ehm mi ritrovo immerso in queste palline Però non so dove devo andare questo è questo punto Non so dove, andare, dove dovevo andare Quindi comunque vedo che qua c'è la via Vado avanti e mi ritrovo a ah, questo bel bambino Vado avanti e mi prende in piedi. Hello! New friend! You're sure of we no, mi ha preso un colpo. I miei amici non lo so, non penso di avere amici. Star proprio quello che ho pensato. Ecco, ho, pensato, che ho detto, che non mi ha salvato la registrazione. Keep the lights Sinceramente so, all'inizio so, non capivo so, perché.. Però va bene, allora decido di dirigermi eh, qua. Per... Vedo, mi dirigo qui e trovo il eh, badge di sicurezza, ragazzi. E da qui, ragazzi, ti le luci di luce e ma quanto è bello quando fa così, signori? boy boy Ma non è bellissimo, ragazzi? Non entrerò mai più in un asilo video Questo è poco ma si dice Non mi fa manco salvare Here. Quindi Ho se muovi Sono proprio Qua mi spiega diciamo cosa fare E allora Dato che anche sta avvenendo Diciamo Cerco di attivare i generatori Il problema è che qui mi buggo Cioè non Non lo so perché non non ci stavo capendo niente Però come potete vedere Mi seguiva cioè Era un problema <ride> E mi prendo il jumper Da qui ragazzi Poi ci sarà il mio successore Ragazzi non potete capire Mi si è persa la registrazione dell'audio Comunque Niente ora ho rimediato ehm, Sto registrando Quindi Va bene Così. Va bene così. Sono anche morto. Però va bene. Dai, va bene. Va bene. No, no, ragazzi. Ragazzi. No, no, no. Non va. Non va. Tanto questo già l'avevo fatto all'inizio. Quindi il problema è dopo. No. Okay, Ti pare che è rutto mentre parla Da un pezzo No ma come Oh ma io voglio stare con te No non andiamo con la, con la gritter Chi è sta cosa No Non ci credo Non ci credo Oh cazzo No raga Basta veramente non ce la faccio più Basta. you I want E dai circa 40 minuti che sto facendo sta cosa Va bene sì no ti boi no, ti bru Ma ah, vai a cagare va You lost your bedtime. You must be punished. Oh my God, we'll cover that. Gregory, I do not know what you did, but the lights are out in the daycare. E' ferma di... 3. Clean up, clean up. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Godo, godo, godo, godo. Bene. Oh, fammi salvare. E ricaricare la torcia. Ok, ho capito che ora ho la torcia, guarda. E ora. Ok. Allora, vediamo. Buongiorno. Oh, Perché? No. No. Gregory, jump in. We need to get out of here now. They've found you. Yeah, Buongiorno. Ma che quanto sei bella. Uh. And do not worry. They cannot find you while we are together. Ok. C'è anche Monti alla Madonna. Ok. We, we need to get to a recharge Avezzo da merda. Sì, feccia. Allora mi devo ricaricare. Lo sapevo che ero un cattivone. Fammi entrare ora. Allora. Dove devo andare? scusa non um, ho problemi mentali scusa non capisco ma che è successo ma scusatemi ma Mentre ero freddi E meno male che non mi possono trovare Quando sono con te Freddino Siamo fuori Ma? Ok siamo ci siamo Ah Ma? Scusatemi Ma ciao Ma chi sei? Raga Is a fountain. A fountain is a non parlavo di, di quello Non lo lo lo so Non lo so Non la so Non lo so Non lo so Non lo so No Non lo so Non c'è so Non lo so Non lo più. è una È come se tutto Il tutto stesse cercando di mi Non lo so Perché? Non Voglio aiutarti Maybe they want to help you too I doubt it for some reason You're different Good I'm news right. The front doors will open in 5 hours Good news! 5 hours? I'm not gonna last 5 minutes Do not panic If we get separated again you can always call me on your fast watch As long as I have power and i am able to reach ok va bene ok eccoci ma fa culo please take this map take a map ma vaffanculo ma veramente thank you. Enjoy. Ah, vaffanculo Enjoy cosa enjoy Enjoy cosa Cosa enjoy Ora me lo spieghi Cosa enjoy Vaffanculo Cosa, cosa devo fare Tra la bagnina di carica Sotto la riserva del primo piano Ok Salad and size Mi pare che sia quello. Buongiorno belli di casa. You. You area a locator map signal, I will be to Ok, abbiamo salvato, raga. Ok. Cos'è sta musica? Aiuto! Ciao, bello! Mi sono buggato sono bagato Mi sono bagato Mi sono bagato. Oh! Che bello ragazzi Ce l'ho fatta Addio um. Mi sembra leggermente bagato Oh cazzo Sono sceso da qui Ma da dove? Vabbè ragazzi io Intanto ricarico la torcia perché forse è un po' scarica Non si sa mai E salviamo ragazzi Perché sinceramente non ci tengo a rincontrare Questo bellissimo essere Da dove sono sceso? Io poi non ho Ah ok probabilmente lì Perfetto, allora Avremo qui il regalino che ci potrebbe servire Fizzi faz di freddi, signori Ma... Ciao Perché non vieni? Così, vieni da qui, vieni da qua, vai Perfetto Huh? Ma mi sono buggato Vabbè fammi il jump scherzica Ma? Bentornata amore mio Come stai tesoro? Tutto bene? E chi se ne frega che sono looking for me? Che vuoi? castunata con problemi al cervello you sta correndo perché quanto sei bella, sei proprio bellissima, amore Ragazzi, si sa per, Se vuoi conquistare le ragazze, fai come me Prenditi un bel jumpscare Ok, devo entrare qui Ciao Ma quanto sei bagata Poco ehm. Oh, badge di sicurezza? Sì signori, un badge di sicurezza, attenzione. Non Mi fa salvare. Come sei Shika? Vediamo, aspettate. Vediamo se Andiamo dalle telecamere dove Shika? Chica Chica. Non ci sono telecamere Perfetto Order now Ordiniamo Sempre tu con questa voce sei Vegetariani Dai Perfetto. Oh, be che bella questa pizza, proprio per insurerci e Ciao, tesoro. Pizza. No. Eh no, era non era pizza. Salviamo ragazzi. Bellissimo, guarda. Bellissimo. Ragazzi, detto questo, io direi che il video eh, termina qui. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessuna delle novità sui miei prossimi video, ragazzi. E detto questo, ragazzi, ci vediamo in un prossimo ed entusiasmante video.